Ciao a tutti ragazzi, primo episodio del mini corso che riguarda scrivere una canzone. Oggi partiamo dall'armonia, composizione del beat, arrangiamento e ovviamente la cosa più importante è la creazione della let Io sono Emiliano Cecere in Artegerico, faccio l'autore ormai da più di vent'anni, ho lavorato per Warner Chapel e Sony Publishing, comunque chi volesse saperne di più può leggere la mia bio trova il link giù in basso quindi oggi vediamo questi tre step partiamo bene siamo qua nella nostra dow ci apriamo subito un pianoforte ok va bene anche questo pianoforte brutto dunque la prima cosa che dobbiamo capire nella composizione moderna nella musica moderna è che la stesura armonica non deve essere complicata cioè deve essere fatta fondamentalmente da un giro di accordi con una certa ritmicità dipende anche lì dal genere che vogliamo fare ad ogni modo quattro accordi possono bastare per fare una canzone da tre minuti perché l'evoluzione che dobbiamo affrontare durante la composizione non è a livello armonico ma a livello melodico questa è una cosa fondamentale. Se io tiro giù quattro accordi, tipo Do, poi ci metto un Sol, Mi minore, Re, questi bastano assolutamente a creare la nostra canzone. Ok? Possiamo fare assolutamente una canzone su questi quattro accordi ora chiaramente per eh, far sì che eh, non siano quattro accordi morti come questi cerchiamo magari qualcosa di più particolare ma la concezione principale che dobbiamo farci entrare in testa è la semplicità armonica non dobbiamo fare evoluzioni armoniche passaggi complicati poi anche lì dipende dal tipo di brano qui stiamo facendo un brano one shot Molto radiofonico, quindi l'armonia deve essere semplice. Vedremo, nel seguito della composizione, che gli step, cioè ciò che marcherà la nostra quadratura della canzone, quindi verse, bridge, se lo vogliamo fare, riff, che dobbiamo farlo, riff, viene marcata fondamentalmente dalla forza della lead. ok? Andiamoci a stendere quattro accordi, cinque quelli che sono, e ripetiamoli al loop yeah una tastiera di due ottave eh? volevo far vedere vedete sono in questa condizione perché sono in quarantena ho il covid ovviamente ho un filino di raffreddore ma sto bene allora dunque partiamo da un'armonia abbastanza non facciamo il do magari facciamo un la bemolle la bemolle settima poi dopo cosa ci possiamo mettere? un si bemolle major sentite bello questo? questo è bellissimo qui ci possiamo mettere un bel si minore con la quinta diminuita si maggiore si minore diminuita questo potrebbe essere un giro armonico molto figo sentiamo come pattern a uh, potrebbe assolutamente funzionare e infatti lo faremo registriamocelo Diciamo è il ciclo armonico che noi utilizziamo, però voglio che prosegua con la differenziazione. Quindi, se io vado qui, Note Automation, potremmo differenziarlo con qualcos'altro, vediamo cosa mi viene in mente al volo. La bemolle o ripetiamo. Sono minore. <ride> questo mi è venuto un po' strano, ma perché chiaramente sono qua con questa, poi io sono un po' un cane. Dunque questo accordo un po' strano che voi avete sentito non è altro che un la bemolle, ve lo faccio vedere al piano, è un la bemolle nona. Quindi... Questo è il La bemolle major 7, e ci aggiungo questa nota qui, che è la nota. Andiamoci ad aggiustare il nostro, la nostra stesura armonica, magari assegniamo delle toniche, poi abbiamo un Si bemolle, poi abbiamo un Si, un Do, e ritorniamo sul Si bemolle. Qui ripetiamo, ok qui invece mettiamo Sol e qui un uh, la bemolle, ci mettiamo la bemolle. Bene, no? Un bel giro, che dite? Il suono fa schifo, ma mi sembra che sia un bel giro. prenderei il mio vecchio citrus mi piace tranne il delay che francamente lo spingiamo va bene, poi vediamo se lo conserviamo o no quindi ci diamo un bel rename ce lo mettiamo qua in playlist dunque come proseguire adesso una volta che abbiamo steso la nostra armonia e abbiamo trovato diciamo un suono che apparentemente ci può piacere senza stare troppo a perdere tempo e eh. questa è una parte veramente iniziale ciò che dobbiamo fare è sicuramente meravigliarci ma non stare lì ore a pensare quindi noi vogliamo una kick che funzioni, quello sì, Bass Drum kick. e come vediamo ha già preso un andano adesso se andiamo a fare anche il charlie uh, high hat lo mettiamo in levare qui aumentiamo le due battute in più in levare gli mettiamo anche uno shaker che dopo modifichiamo In poi, una volta che farò il mio basso, possiamo iniziare a pensare a una lead, perché abbiamo tutti gli elementi che ci servono per iniziare a comporre. Siamo già stimolati, però facciamo un basso, vediamo un po'. Dunque, prendiamo un basso, lo facciamo con citrus, la nostra spremuta di limone. il nostro basso ce lo andiamo a sistemare eh, chiaramente non è ancora molto stimolante perché il suono è veramente piatto io ciò che faccio in genere adesso prima di andare a creare la lead se non mi stimolo alla base perché non mi può stimolare è molto fredda devo iniziare a dare dei colori quindi facciamo un po un filo di sound design insieme per andare a migliorare il sound e rendere tutto più stimolante a livello creativo allora, la prima cosa che farò è trattare un attimo la kick, quindi mi creo un canale ausiliario, un bus per intenderci. Quindi stacchiamo questo dal master e lo attacchiamo a questo, perfetto. Poi mi prenderò un limiter, kick mi piace. Ok, la seconda cosa che vado subito a vedere è il basso, mettermelo qui che mi vado a sentire insieme la cassa. Allora, ho un ingolfamento, anche qui devo tagliare. altro e q voglio che ovviamente la kick sia in piedi cioè comandi l'andamento come è giusto che sia quindi farò sicuramente un intervento col side chain e lo farò con questo fantastico plugin della FL di Frequency Splitter. Quindi me lo vado a mettere qui, voglio alzare un po' le medie, dopodiché mi vado a prendere un P-Control. Questo clap non ha molto senso così. No? Sposto un po'. Copiamocelo. Mi serve un reverbero. Il Fruity Reverb 2 va più che bene. Vediamo. Verber Sens. Bene, poi ce lo sistemiamo. Dunque, volevo andare a, a cambiare il suono di Citrus. Qui dovevo averne uno. Ecco, questo dobbiamo un pochino lavorarlo. Lo andiamo un attimo a lavorare di tutto a fare un taglio intorno ai 180 Hz. Poi diamogli un po' di colore con un flanger, Facciamo un delay, mettiamone un altro, lo pompottiamo. love filter love filter cat love ok e poi qui voglio creare un'automazione che dia un po di movimento al brass eh, automation clip potrei fare una, un movimento del genere troppo Bene, creiamo anche qui un'automazione sulla kick, automation di questa parte qui. Ok, quindi la abbassiamo così. Quindi già abbiamo inscatolato quello che potrebbe essere la nostra song, ma adesso l'importanza di questo aspetto è creare sicuramente le differenziazioni, come vi avevo detto, con la lead, ok? Le cellule sono sempre le stesse, quindi non è importante che io qui l'ho nominata intro, perché deve essere sempre questa la parte della canzone, ok? Già qui possiamo creare in realtà una strofa, lo rinominiamo, il verse diventa questo, verse A, e questo può diventare subito il re. Bene, per questo episodio è tutto, nel prossimo episodio vediamo come affrontare la lead seriamente e magari stendiamo anche un canovaccio di testo per farvi vedere quante forme diverse può prendere la canzone con lo stesso giro armonico al prossimo episodio ciao